Ciao ragazzi, bentornati, io sono Regorsardi, trovate un po' tutto su di me, sul mio sito www.regorsardi.com Oggi, in questa lezione, tornerò un po' sull'argomento tecnica, eh, quindi lasciamo da parte per oggi argomenti teorici, armonici e eh, quant'altro, e torniamo a, eh, a vedere proprio le le cose principali che secondo me contano di più per suonare bene il nostro strumento. Oggi parlerò principalmente di mano destra e quindi di eh, esercizi per sviluppare non tanto la velocità quanto eh, acquisire una certa sicurezza, un controllo eh, quando facciamo cose veloci che è diverso perché la velocità in sé, eh, a, a fini della musica eh, conta, certamente, però se non abbiamo delle basi solide, quindi non ci arriviamo per gradi, rischiamo di voler fare, come si suol dire, gli strafoni eh, per niente, insomma. Allora, eh, innanzitutto io vi consiglio, se non l'avete fatto, di vedere il mio, eh, la mia lezione che ho fatto tempo fa, proprio riguardo alla mano destra. Dove spiego tra le tante cose ehm, la tecnica principale che uso io? Ovviamente, come dico sempre, eh, io do dei consigli, poi possono essere ben accerti, possono essere eh, considerate <ride> capolate, eccetera, eccetera. Comunque, io principalmente quando devo suonare delle linee più veloci o comunque cose un po' più che richiedono una certa velocità, oppure dei, dei salti di corda abbastanza eh, presenti nel brano, nell'esercizio utilizzo la tecnica diciamo alla gioco eh, utilizzata anche da tantissimi altri bassisti però mi viene in mente lui come eh, fonte di ispirazione principale è quella ovviamente di usare indice e dito indice e medio detti primo e secondo dito per alternare il pizzicato ma eh, tenendo il pollice eh, principalmente appunto quando devo fare cose veloci sul pick up eh, al ponte o comunque più vicino al ponte possibile che ha altri tipi di basso e ehm, quando suono la corda di Mi, resto ancorato col pollice sul pick up quando scendo sulla corda di La di Re e di Sol il mio indice scende sulla corda di Mi quindi la corda diventa un appoggio e oltretutto mi evita risonanze quando suono appunto le altre corde perché tenendo eh, fermo eh, il pollice sul pick up rischio magari di far suonare involontariamente eh, la corda di Mi eh, quindi io uso questa tecnica quindi scendo su Mi. C'è anche chi, quando va sul Sol, scende addirittura mm. su, su La. Uh, questo non è il mio caso, però liberissimi di sperimentare trovare la uh, posizione che vi è più comoda. E con le altre due dita, uh, amulare e minore, no? terzo e quarto dito, io vado quando suono Re e Sol. Vado a ancorarmi, diciamo così, sulla corda di La Mi per un'ulteriore presa quindi, non so se riesco a farvi vedere, il movimento. E queste due dita mi servono appunto anche per evitare eh, risonanze anche di, di, della corda di La e anche dire quando suono sul solo. quindi praticamente uso tutte e quattro le dita ovviamente due per pizzicato le altre due come appoggio e come eh, diciamo stoppatura delle corde che non sto suonando in quel momento per sviluppare questa tecnica io prima ero un molti anni fa ero un, un convinto suonatore di precision quindi avevo sempre la mano ancorata sul pick up, un po' alla vecchia maniera e non facevo questo movimento però poi eh, insomma l'ho sperimentato, mi sono trovato bene e è diventata un po' la mia tecnica preferita per la mano destra eh, per, per svilupparla ho fatto all'inizio eh, fatica nel senso quando sei abituato a suonare tanti anni, sempre più o meno nel solito modo andare a cambiare totalmente eh, sia zona, diciamo, del de basso quindi cambia già anche la, diciamo anche la postura proprio eh, insomma, non è semplice però eh, facendo scale molto lentamente e stando attenti a questi movimenti poi diventa un automatismo, come sempre, come tutte le cose basta partire dalle cose semplici, una semplice scala Facendo attenzione appunto alle cose che abbiamo detto fino a poi aumentare la velocità, cambiare il tipo di esercizi. più veloci l'importante è partire dalle, dalla base proprio secondo consiglio è quello di fare attenzione anche eh, a alternare in un certo modo eh, le dita ovvero per fare ad esempio una scala eh, diamo un re maggiore io posso partire con l'indice quindi indice medio, indice medio, indice medio, indice medio, oppure posso partire dal da dito. medio E in certe circostanze questa cosa fa la differenza. Quindi eh, provate anche a vedere con quale, con quale dito vi viene spontaneo partire e provate invertire, oppure suonare tutto con un dito solo cosa molto richiesta nel pop, nelle registrazioni appunto in brani in musica leggera si serve un sound più omogeneo possibile Quindi... sono andato in Do, dito medio oppure appunto alternare partendo dal medio scendere partendo invece dall'indice, oppure dei arpeggi, eccetera eccetera. Ultimo esercizio che vi voglio far vedere oggi, uno dei miei preferiti in assoluto, è appunto per la mano destra per la velocità, qui fondamentale metronomo, fondamentale partire, eh, darsi anche un obiettivo perché no può essere divertente, eh, ma Salire eh, gradualmente di velocità è quello di suonare, ad esempio, gli arpeggi. Eh, ora vi faccio l'esempio in Do, però sappiate che <ride> io odio la tonalità Do maggiore perché tutti i tutorial al mondo sono fatti in Do maggiore. E, e... Comunque, ve lo faccio vedere un attimo in Do e poi si passa subito a un'altra tonalità. Allora, un esempio può essere quello di partire dalla settima della spagna di RPG settima, quindi armonizzare la scala di Do maggiore, Do maggiore 7, Re minore 7, Mi minore 7, Fa maggiore 7, Sol 7, La minore 7, Si semi diminuito 7, Do maggiore 7. Se io parto dalla settima di Do, faccio l'arpeggio discendente, quindi di, se, di major seme, in sedicesimi, due note eh, due note per grado, diciamo. Poi mi sposto sul, sul secondo grado, quindi sul re minore settima, e risalgo mi minore settima e discendo. Alternative, partire dal, dalla tonica del primo accordo e scendere dalla settima del secondo, oppure farli tutti discendenti. Altra cosa, variare le viteggiature. Vedi, io ora ho fatto queste. posso. Serve anche, oltre a lavorare sulla mano destra, anche a sviluppare sempre di più la padronanza e del, del, la conoscenza della tastiera. Eh, variazioni importanti, tonalità, quindi è stessa cosa però il Re, quindi parte dalla settima di Re però Re maggiore Questi esercizi si possono fare anche con le scale, esempio, partendo Uh, punto dall'ottava. Uh, rimaniamo un attimo in Re e fare tutte scale, scale modali <ride> di, di Re eh, con, sempre con questo pattern, con questa ritmica. Oppure anche gli arpeggi eh, di nona, ad esempio. Torniamo un attimo in Do, arrivo fino a Re, quindi Do, Mi, Sol, Si, Re e poi scendo dalla nona di, di Re, quindi la Mi, Mi minore, eh, settima, Promone nona. Vi scrivo tutto nel PDF. Eh, variate tonalità variate ritregiature variate posizioni inventate soprattutto inventate e fate attenzione piano piano se volete inserire questa tecnica della mano destra nel vostro bagaglio eh, musicale eh, benvenuto quindi però fate molta attenzione eh, e non accelerate i tempi nel senso mh, date giusto eh, i giusti tempi a ogni elemento che aggiungete eh, per oggi è tutto ragazzi per la tecnica farò eh, un altro video breve però magari indicato un po' per la mano sinistra eh, come sempre lasciatemi un commento, una richiesta qualsiasi cosa qui sotto e sempre al link qui sotto troverete il pdf con tutta la spiegazione degli esercizi ci vediamo al prossimo video